Cioè, poi eh, Jacopo, poi Fabio Genesu mi presenta la scultura la scultura la scultura Emanuela Granaiola la senatrice Manuela Granaiola e poi e via, Lucia e via, e via ci, ci danno il cambio va bene? Jacopo dopo Girotto te lo dico io No, nel senso che... per eh, cui mi alzo, per non se abbiamo un po' di allora, grazie a tutti, grazie di essere intervenuti. Eh... siamo eh qui per la eh, presentazione di una petizione che è la petizione per una vera liberalizzazione energetica ossia la liberalizzazione dell'energia e della produzione di dell energia dal basso. Non presentiamo in realtà la petizione che è online da qualche tempo bensì presentiamo il primo grande risultato di questa petizione che a oggi ha avuto 22.000 firme 25.000 25.000 era oggi una tagliere <ride> ha oggi avuto quindi 25.000 firme affinché i, uh, gli utenti, le famiglie, i consumatori o per dirla con una uh, terminologia i prosumer ossia l'insieme tra produttore e consumatore di energia possano finalmente in Italia eh, produrre energia e cederla a terzi. Perché sembra incredibile, bensì in questo momento in Italia, dove si fa un gran parlare di liberalizzazione a tutto spiano e eh, di eh, responsabilità da parte delle persone, ebbene questa cosa elementare attualmente è vietata. È vietata nonostante noi abbiamo un patrimonio di circa 650.000 impianti a rinnovabili, di cui 500.000 portate di piccola taglia fornitaria che hanno messo in tetti delle nostre famiglie. È e, vietata e nonostante ehm, si stia avvicinando l'era dell'accumulo. Eh, pensate che qualche giorno fa un lettore della mia rivista, energia ci ha telefonato, abbiamo fatto un articolo perché eh, ha avuto un ritardo di 90 giorni per l'allaccio di un impianto fotovoltaico che era destinato all'Accumulo. Ebbene, è stato un test estremamente interessante perché questa persona, una persona completamente ecologista, che ha messo il sistema di più per una questione etica per una questione economica, già possedeva un impianto fotovoltaico installato nel 2008 con il secondo voto energia. Ebbene, questa persona con carta alla mano mi ha dimostrato che il carico burocratico per mettere un piccolo impianto da 3 kW eh, sul proprio tetto di casa è aumentato negli ultimi 9 anni, non è diminuito. Quindi c'era meno carico normativo burocratico quando lo Stato dovrà dare gli incentivi rispetto a oggi quando lo Stato in realtà non deve dare incentivi, deve solo esclusivamente permettere il... Ehm, la compravendita di energia d'accordo? e questo è un freno, un freno allo sviluppo del paese, alla competitività del paese è un freno a quell'artigianato diffuso che potrebbe installare questi impianti nelle nostre famiglie è un freno anche alla lotta al CO2 perché sono tutti impianti ehm, a fonti rinnovabili per cui che risparmiano CO2 ebbene su iniziativa di eh, Fabio Roggiolani qualche tempo fa è stata ehm, lanciata questa petizione affinché venga eh, modificata la legislazione diciamo a questo proposito insomma che una volta dato si realizzi una vera liberalizzazione però pilotata dal per basso. Io il mio compito è quello di moderatore, eh, non mi dilungo ulteriormente, mi si accuse di essere sempre troppo corrotto, lo dico lo, dico <ride> lo stesso passo la eh, parola a Fabio Giolani di Giga eh, perché ci illustri diciamo, i contenuti di questa, eh, di questa proposta e eh, siamo in diretta streaming sul sito di Change.org che è anche condivisibile su Facebook Giusto? è sulla pagina Facebook se non sbaglio, io non la, non la sto trovando Perfetto. se la troverò la parola a Fabio Giolani ma eh, anch'io tre cose essenziali innanzitutto la petizione sta avendo un successo anche oltre quello che ci aspettavamo perché quando non si, da, non, si va, non si va contro qualcuno ma si va a favore di qualcuno di qualche buona idea è più difficile raccogliere firme e trovare sostenitori eh, questo è dovuto all'impegno di tanta gente che ringrazio tutti quanti ovviamente siamo solo all'inizio la partita non è affatto personale non è una piccola associazione come Giga con Eco Futuro ma è un'iniziativa dell'intero coordinamento free, qui c'è che è il nostro presidente Ferrante eccetera eccetera Massimo Venturelli Giubilo e via insomma, e altri che mi scuserete che non, che non cito presente però c'è un... Diciamo, un atteggiamento molto positivo verso questa iniziativa e da tanto tempo le rinnovabili non mettevano il naso fuori da un punto di vista proprio del, del cercare il consenso del cercare il rapporto con la popolazione troppe volte, troppe polemiche troppi comitati anti alle volte hanno, si sono voltati anche contro le energie rinnovabili invece finalmente su questo troviamo un consenso eccezionale qual è la questione? la questione è eh, che eh, Oltre il contatore, le reti sono private. Sono private quindi dentro i centri commerciali, dentro i condomini, dentro anche già alcune aree industriali artigianali, quelle compatte, dove non lo sono, possono diventare. Cioè noi possiamo semplicemente avere le nostre reti, nostre linee elettriche, e su quella rete fare passare la nostra energia. la Nostra energia rinnovabile, quello di cui parliamo noi, e tutto questo può fare in modo, ad esempio, che... Uh, un 30% della popolazione italiana possa avere le energie rinnovabili cosa che oggi non può tutti quelli in affitto, pochi lo sanno ma non se lo possono permettere perché staranno lì un anno, due anni, cinque anni quindi non hanno il tempo di ammortizzare l'impianto fotovoltaico di conseguenza semplicemente non usano le energie rinnovabili su 62 milioni di eh, immobili in Italia vabbè, il 70% sono di proprietà privata del singolo che li abita tutto il resto no, quindi quelli lì, buongiorno. Voi capirete cosa significa questo, questo cambiamento? Significa che se io nel mio condominio c'è cioè due persone che sono in affitto, io amplio il mio impianto fotovoltaico e lo do anche agli altri. Eh, tutto questo, inoltre, fa in modo che non si sprechi energia, perché l'energia a chilometro zero a metro zero è un'energia che non butta via niente. Quel riscaldamento de, de, de, del filo, che è l'effetto Joule, va bene, è semplicemente su basi molto corte non avviene, o avviene in maniera ovviamente se uno avesse un filo piccolo e gli manda tanta energia per l'erbe, ma insomma per spiegarsi ecco, eh, è, è a prova, come si dice di ragioniere, non di, di perito elettrotecnico questa mia spiegazione L'importante però è capire che anche su questo la rete oggi perde intorno al 20%, convenzionalmente noi paghiamo il 10,5% in più, cioè noi consumiamo 100 e paghiamo 110 megawatt. Questa è la regola, vero? Come si dice? È fissa. E quindi su questa base, tenuto anche conto che quando io ti do la mia energia rinnovabile non hai bisogno di pagarmi anche gli oneri di rete su quell'energia rinnovabile, rinnovabili, ho comunque una parte... Eh, non significativa, è evidente che su questa operazione chi fa l'impianto se lo ammortizza, chi lo riceve avrà un dimezzamento della bolletta. Tutto questo può determinare in Italia un enorme, gigantesco sviluppo delle energie rinnovabili e finalmente non in mano ai soliti 10 speculatori, ma alla gente diffusa, alle piccole imprese, che ha voglia chi ha un po' di risparmio da investire eccetera, è un meccanismo che crea comunità energetiche in maniera straordinaria e crea un'altra un forma di solidarietà molto bella, quindi in questo momento questa roba chi la legge, chi la studia, chi la pensa ci amano tutti, siamo tutti da tutti adesso vediamo se riusciamo a farla male anche al Senato, dove alcuni senatori e senatrici, le ringraziamo che sono qua si stanno battendo da tempo e ci stanno impegnando a battere per cioè, parte mia Porto anche l'adesione rapida al telefono di Laura Puntuato che mi ha detto che firmerà gli emendamenti, io l'ho chiamata e ho detto ma come mai e quindi ci siamo, ho provato a chiamare molte altre gente, non da tutti ho trovato buona, buona risposta, il dato però è che come vediamo molti gruppi in maniera trasversale stanno firmando, la potenzialità c'è. Una cosa vogliamo essere chiari, non ci fermiamo quindi ci auguriamo che, sia, che basti no, questa mobilitazione che vada in porto ora ma se non va in porto non la vogliamo anche perché ma una ragione in maniera così spacciata, spudorata, vergognosa è chiaro che non si ferma più. per me è stato un grande divertimento e lo sarà anche in futuro e anche un po' di lavoro un po' di fatica ma insomma quindi lasciamo perdere in questo momento pensiamo al piacere eh, che tutto questo ci sta dando quindi nient'altro eh, abbiamo 100... Mila buone ragioni, non intendiamo mollarle e faremo in modo che nei prossimi mesi, qualora ce ne fosse bisogno, di ricordarlo a chi non avesse approvato ora questa nostra iniziativa. Prego. Bene, grazie mille a Fabio e soprattutto al fatto che ha rimarcato la questione continuare anche dopo. Eh, le rinnovabili non sono un processo a sé stante un provvedimento a sé stante sono eh, un, ehm, un flusso e si tratta di incanalarsi sostanzialmente all'interno di quello che è un flusso della storia, le rinnovabili a livello mondiale stanno andando mm, veramente forte sotto questo continuo. pensate che il 75% degli investimenti in nuova produzione energetica lo scorso anno erano in fonti rinnovabili, questo significa che ci credono eh, molti stati, gli stati eh, ci credono parecchi stati degli Stati Uniti, nonostante Trump, eh, California, Colorado, eccetera, eccetera, hanno già dichiarato che non seguiamo le politiche di Trump sulle rinnovabili e sul clima, ci crede soprattutto la finanza internazionale che sta iniziando. A man bassa impianti a fonte rinnovabili mentre sempre negli Stati Uniti il nucleare è al tracollo Toshiba nucleare rischia il fallimento e rischia sì. di spostarsi appresso anche Westinghouse d'accordo? E soli sei anni fa noi avevamo quattro centrali nucleari di progetto nel nostro paese ecco, si tratta di caramare il nostro paese nella direzione dello sviluppo che è la direzione storica dello sviluppo cioè di dove sta andando la storia Adesso passo la parola a Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle, molto attivo sul fronte delle energie rinnovabili e dell'ambiente, e che ringrazio anche per ciò che sta facendo, perché eh, da giornalista noto che c'è una notevole attenzione da parte, da parte sua, che non è generalizzata rispetto al resto del Senato. No. Prego, Gianni. Grazie a, voi, grazie a voi per aver organizzato questo momento e grazie a tutti i presenti. Eh, per noi il tema è naturalmente prioritario, sapete bene che il Movimento 5 Stelle ha già presentato il suo programma energia fino al 2050, per cui non, è, non sono semplici parole. Per noi l'energia è effettivamente prioritaria, quindi fondi innovabili, efficienza, decentramento rimangono i nostri pilastri da seguire e chi ci segue sa che da inizio di legislatura abbiamo eh, svolto, tenuto, partecipato, organizzato decine e decine di momenti in cui parlavamo e eh, eh, lottavamo appunto per sviluppare queste che sono le reali soluzioni al famoso trilemma energetico. Eh, anche in questo caso abbiamo presentato appunto un emendamento che è assolutamente eh, convergente con il vostro appello, quindi è chiaro che la nostra presenza qui è assolutamente convergente con il vostro appello. Abbiamo presentato questo emendamento, eh, abbiamo sollevato il problema di fronte alla Commissione Europea con il Commissario Cagnete che ci ha pure risposto, così come l'autorità grande concorrenza per il mercato che anch'essa ci ha risposto dandoci ragione in questo tema e tra l'altro invitando l'autorità la, cioè, grande della concorrenza sul mercato ha invitato il Parlamento ad agire per superare appunto, questa situazione di divieto. divieto che appunto dice la stessa autorità per la concorrenza del mercato favorisce l'oligopolio attuale e eh, è un favore proprio alla, alla, agli oligopolisti attuali e sfavorisce la concorrenza quindi l'autorità invita il Parlamento ad agire è proprio questo il punto il Parlamento deve riprendersi il tema dell'energia, riprendersi in mano perché da anni questo tema è in mano all'autorità eh, per l'energia elettrica e il gas, il Parlamento praticamente è assente, assente colpevole in questo caso. E, se, non, se non superiamo queste situazioni di divieto, rischiamo addirittura di andare in inflazione europea. Eh, perché stiamo agendo contro le direttive le ultime in fase di discussione, il famoso winter package, l'energy for all che spingono appunto verso la massimizzazione dell'efficienza, delle fonti rinnovabili, gli edifici a ener energia zero o quasi zero che spingono per l'autoproduzione auto che spingono appunto per il libero scambio che dovrebbe essere una cosa assolutamente pacifica e normale solo qui in Italia non lo è perché ricordiamo che nel resto d'Europa si fa questa cosa che qui in Italia è vietata ci vogliamo distinguere sempre in questo caso purtroppo in peggio poi ricordiamo ancora una volta voi siete operatori lo conoscete sapete benissimo la situazione ma ricordiamo anche per chi ci segue ci seguirà in streaming qui si tratta come sempre di creare moltissimi posti di lavoro molti di più di quelli che offre la situazione attuale quindi il, il, il, il palinsesto energetico attuale è estremamente deficitario dal punto di posti di lavoro rispetto a quello che noi creeremo, stiamo già creando, creeremo in futuro se ci dirigiamo verso le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e il decentramento. Possiamo dare idea a un circolo vizioso, virtuoso, scusate, un circolo virtuoso, uscendo, avevo anticipato troppo, uscendo dal circolo vizioso in cui siamo adesso, perché questo siamo in un circolo vizioso, il governo ha, la legislatura attuale ha completamente tolto la fiducia agli operatori e quindi siamo in un ciclo vizioso di poca fiducia, pochi investimenti e eh, la vite che si stringe verso il basso, la situazione che peggiora continuamente, siamo in ribasso di produzione di elettricità da fonti innovabili da due anni. Questo governo, in, questo, in questa legislatura abbiamo avuto tante promesse, tante chiacchiere, abbiamo avuto, abbiamo avuto il Green Act annunciato, annunciato, promesso, promesso, mai, mai diventato realtà. Eh, noi abbiamo agito, eh, abbiamo presentato questo emendamento in questa decisione di legge sulla concorrenza che parla appunto delle, delle liberalizzazioni, quindi in questo caso saremo di fronte a una liberalizzazione positiva, a una liberalizzazione democratica che consente ai piccoli operatori di operare. Qui non parliamo di liberalizzazioni nel senso negativo del termine che magari possono favorire oligopoli, qui parliamo della libertà dal basso di poter scambiare appunto, e vendere energia per tutti. Eh, è un tema che evidentemente eh, ha, ha la convergenza di gran parte dell'arco parlamentare, quindi poi parleranno i colleghi di molti altri schieramenti, in questo caso parlo anche a nome del senatore Nico Boemi e Giovanni Piccoli che si scusano ma avevano altri impegni quindi mi hanno mm, assolutamente permesso di parlare anche a nome loro. Eh, convergenza praticamente totale perché lo stesso PD aveva presentato un emendamento identico poi trasformato in ordine del giorno e votato positivamente quindi nel merito la convergenza è totale tanto è vero che quando è stato votato l'emendamento io e degli altri colleghi sono stati bocciati ma non nel merito il governo ha detto che a avete ragione però il vostro è un provvedimento piccolino all'interno di un grosso quadro noi vogliamo rifare tutto il quadro sono otto mesi che stiamo aspettando questo quadro, ma evidentemente forse la vernice deve essere ancora eh, prodotta. Eh, quindi io concludo invitando tutti i, quelli che ci seguono a firmare la petizione, change.org barra Energie Libre, 25.000 è già un buon numero, ma chiaramente possiamo essere molti di più. Noi abbiamo già ospitato questa petizione nel blog di Inverte Grillo, per cui la nostra adesione è assolutamente pacifica. Wait right. solo un saluto e basta cioè... Perché, guardi, ma no, una cosa, se, scusatemi, ma abbiamo no, no, eh, quindi questa è ringraziamo di essere venuti il senatore consiglio componente insieme a Girotto della decima commissione eh, Girotto ormai ci conosce da quattro anni quando si parla di energia qui la trizza le antenne sempre quindi è diciamo, un eh, senatore molto attento a queste problematiche io dico solamente una cosa c'è eh, ancora mi dà un po' fastidio quando viene meno eh, la capacità di abbinare due cose la responsabilità e il potere a volte noi abbiamo il potere ma non abbiamo la responsabilità e qualcuno vorrebbe darci la responsabilità senza potere nel momento in cui viene fatto un emendamento proposto un emendamento di questo tipo credo che bisognerebbe avere anche il potere di poterlo far approvare è vero, vero Girotto, che c'è una eh, linea trasversale che unisce un po' tutti i eh, gruppi parlamentari in Senato ma è anche vero che dovremmo arrivare ovunque e far sì che questi lo votino. Ecco io eh, sono contento di, questo, di questa iniziativa, infatti siamo qua un po' tutti di corsa perché i giovedì pomeriggio sappiamo come funzionano le cose, eh, ho firmato molto volentieri questo emendamento, devo anche dire che eh, la, eh, il programma di strategia il programma di strategia serio, il programma serie di energia l'abbiamo sempre lamentato anche nella nostra commissione il mio governo probabilmente era più distratto da altre cose forse più importanti, non lo so e eh, mi viene anche un po' simpatica l'idea che siamo arrivati all'industria 4.0 quando non abbiamo mai sistemato il 2.0 e abbiamo saputo di fare il 3.0 siamo passati direttamente al 4.0 o manca qualche passaggio a me o c'è qualcosa che non, che non eh, funziona eh, l'energia senza energia credo che siamo un paese energivolo siamo un paese che non ha grandissime possibilità di eh, petrolio, di gas e quant'altro io credo che le nostre, le nostre idee di poter portare avanti qualcosa di serio sulle energie rinnovabili sia estremamente attuale io ero stato relatore in, con 14 quattordicesimo alla camera sulla, sulla questione 20-20-20 e lì eh, eh, qualche passo si è fatto, però io credo che ci sia ancora parecchio da fare e una parte di questi eventi credo che sia proprio l'oggetto anche del convegno che avete fatto e portato avanti oggi. Vi ringrazio. scusate. Grazie davvero Girotto, al senatore Girotto per avermi invitato a questa conferenza stampa e Fabio Girotto perché non conoscevo e mi ha fatto molto piacere ascoltare le sue parole per tanti motivi. Prima di tutto perché è toscano e, che, e, e soprattutto per l'enfasi che ha messo nella frase che ha detto se una cosa è giusta io ho contato fino a fondo. Siccome condivido molto questa cosa io sono venuta a conoscenza di questo emendamento, a me non l'ho firmato, mi dispiace, ti chiedo di aggiungere la mia firma perché mi occupavo di altre cose e in sanità, ma da quando ho lasciato il PD e sono in articolo 1 MDP, sono tornata in, eh, nella decima commissione e quindi eh, mi sto occupando anche io di energia. Ritengo assolutamente giusto questo emendamento, mi auguro davvero che ci sia lo spazio poter arrivare alla sua approvazione non sappiamo ancora se tornerà commissione se ci sarà un maxi emendamento ma eh, credo davvero anche, anche e questo lo dico al nome non solo del mio movimento anzi porto in saluto al senatore Casson e anche del deputato Filippo Fossati che eh, mi ha pregato anche lui di venire a questa riunione eh, l'impegno nostro sicuramente c'è quindi eh, mi auguro davvero che si possa arrivare a quella che è una riliberalizzazione libera, vera perché da parte dal basso, perché credo che sia giunto davvero un momento non sia più rinviabile questa fase di razionalizzazione, di distribuzione dell'energia e per quanto mi riguarda eh, insieme a Girol, insieme alla altri colleghi, Loredana e eh, a tutti gli altri, eh, mi auguro proprio di poter arrivare a quella soluzione che aspettava lo giornale, ma se non ci arriviamo ci arriviamo. Grazie Bene, buongiorno eh, magari se ti presenta Sì, sono lo giornale, è colpa sua, io ero bravo volevo rispettare, ma lo giornale è cattivo E eh, ora puoi dargli la parola Allora, Jacopo Po, non ha bisogno di grande presentazione, però una piccola cosa va detta. Jacopo Po è uno che crede nelle rinnovabili e nelle ecotecnologie da decenni, perché nel proprio, in quello che ormai possiamo definire un ecovillaggio a tutti gli effetti, ehm, anche se il nome ha un altro, richiama altre cose, ad Arkansas si promette le ecotecnologie da decenni in, in proprio, d'accordo? Per cui adesso do la parola a Jacopo. Grazie, buonasera. Eh, non voglio ripetere i discorsi che hanno già fatto le altre persone. Vorrei sottolineare una questione che ho cercato di affrontare nell'articolo che è uscito sul Fatto quotidiano online, eh, che io non capisco. Cioè io non capisco come mai non riusciamo a mettere al primo punto all'ordine del giorno della eh, battaglia per riformare l'Italia la questione della burocrazia. Tutti gli studi fatti dalla Bufi Industria, fatti da, da qualunque ente ci dicono che la burocrazia ci costa una cosa come 80 miliardi di euro all'anno le lentezze burocratiche, che sono una sotto, le lentezze di processi, sono una sottospecie e ci costa altri 60 miliardi di euro all'anno e tutti ci, dicono, tutti ci dicono che la burocrazia è la madre della corruzione perché quando c'è la burocrazia c'è quello che ti dice per fare questa pratica ci vogliono due anni a meno che non ci mettiamo d'accordo e allora ci vogliono 20 giorni questa è la matrice è la madre di tutti i mali italiani e non lo dico io, l'ha detto addirittura, bensì c'è da scritto nella famosa lettera a Berlusconi dell'Unione Europea, i punti erano burocrazia e giustizia che non funziona. Noi non abbiamo oggi, si parla di abbassare le tasse, non volete abbassare le tasse che la burocrazia comporta, sono centinaia di miliardi di le aziende, di danni collaterali. No? Come dice la FCA di, di, di, di Padova, eh, come facciamo a concorrere a livello internazionale se noi dobbiamo correre in ginocchio a causa della burocrazia. Questa battaglia che noi stiamo facendo è una battaglia che siamo costretti a fare su un piccolo punto perché il movimento progressista italiano è impegnato su altre cose. Pensate... Eh, i chilometri di carta le ore di trasmissione che sono spese per il referendum perché dietro c'era uno scontro con Renzi eccetera eccetera e quanto poco invece noi riusciamo a concentrare le energie sulla battaglia della burocrazia io trovo che sia folle questa situazione che sia un, un modo di fare opposizione di pastafrolla, frolla perché se non andiamo alla radice della, della questione più grossa Ora, noi stiamo conducendo, non avendo la forza di lanciare una grande campagna globale, delle battaglie singole su dei singoli punti. Siamo riusciti a togliere il divieto di vendere e utilizzare il biogas per la trazione dei mezzi da trasporto. Siamo riusciti a togliere l'assurdo per cui i comuni dovevano conferire le potature dei giardini, di sfalci dei parchi e dei bordi strada alle discariche. Solo questa piccola modifica di un regolamento sono 200 milioni di euro risparmiati per i comuni. Ovviamente il problema qual è? Che se poi nessuno lo dice ai comuni diventa un risparmio teologico. Cioè ancora oggi ci sono molti sindaci che non ce ne sono accorti. È stato approvato il cambiamento ma il cambiamento ha bisogno di essere gestito. Quindi di avere un'informazione su questo. Ecco, io credo che sia fondamentale che eh, si riesca a coagulare un movimento intorno a questa questione. La, tutto il discorso dell'energia è bloccato da una serie di strettoie, di capestri, di trappole burocratiche, come il resto del sistema italiano. Grazie. Volevo far presente che qui abbiamo le prime sei pagine delle firme, non le abbiamo stampate tutte perché sarebbero state oltre 1128 pagine, ora noi dal momento che siamo ecologisti le teniamo in una chiavetta e poi le, le riscarichiamo in download dalla, dalla piattaforma, da change.org, io chiedo scusa per questa in, in intrusione ma è per spiegare che sono vere, ecco qui ci sono i fogli, Uh, avrei voluto fare la sceneggiata poi ho scoperto che per fare sta sceneggiata consumavo una barca di carta, ho stabilito che va bene, la mettiamo in chiavette e va a contentare. se ci credete ve le stampate ma li guardate sul computer che è meglio abbiamo salvato, sono, un, sono tre. abbiamo salvato un altro eh, tutto ci fa nella vita quindi noi siamo eh, l'altra cosa che mi preme dire è che questa cosa va avanti molto facendo le cose di epo futuro tra le cose che facciamo come Eco Futuro Festival e il prossimo appuntamento sarà a Padova dal 12 al 16 luglio e ovviamente pensate che tutti quelli che sono qui sarete perseguitati per poterci essere ma sarà un'altra un grandissima edizione quindi eh, nient'altro scusa Sergio, prego è, eh, assolutamente. Ehm. assolutamente allora, eh, piccola nota sull'intervento di Jacopo ehm, Pensate che sugli impianti a fonti rinnovabili il costo della burocrazia rappresenta il 20% del costo dell'impianto. Se noi riuscissimo a ridurre di, due, di tre quarti i costi della burocrazia faremmo di diminuzione il 15% sul costo di un impianto a fonti rinnovabili. Adesso passo la parola alla senatrice Modernalde Petris, eh, un'ambientalista storica. Eh, Così dire, adesso mi spieghiamo un modo ah. ah. Senza... per dire che è un modo gentile no, sì, per dire che ha un sacco di un esperienza e comincio per dire che si fa un'esperienza con la ci sono stati i grandi accordi internazionali negli 80 e 90. La burocrazia non è neutrale, questo ricordiamocelo, e quindi il carico di burocrazia non avviene non è neutrale, non è un caso che invece è molto forte in, nel campo delle energie rinnovabili. È stata una delle questioni che noi ci siamo sempre trovati di fronte, come non è in, assolutamente secondario eh, il fatto che sull'emendamento che ha raccolto molte firme, abbiamo presentato molti, abbiamo presentato abbiamo mischiato, di mischiato cioè, bisogna dire operazioni trasversali che proviamo sempre a fare sui contenuti eh, non è un caso perché è stato fatto, sono state fatte molte modifiche nei lavori di commissione al, eh, all'IDL concorrenza rispetto alla Camera. Eh, però su questo emendamento eh, ci sono resistenze, ma le resistenze non è che sono casuali, sono le questioni che ci troviamo di fronte da moltissimo tempo. Perché lo dico a tutti e tra di noi lo sappiamo perfettamente, le rinnovabili non è che devono ancora dimostrare di essere il futuro, non è che ancora devono dimostrare di sviluppare davvero buon lavoro e buona occupazione, lo hanno già dimostrato. Il problema è che ci sono delle resistenze, questo di concorrenza, è un mix, si chiama concorrenza, ma in alcuni settori dove piace c'è la concorrenza. In altri settori, dove non piace, eh, le lobby si sono date molto, molto da fare, le corporazioni resistono e in questo campo, su questo emendamento, che lo, è semplice, è semplicissimo, no? Cioè, rimuovere i divieti, permettere che il libero scambio, produzione e, e, e libertà, eh, e, in loco permetterebbe quello che noi abbiamo sempre auspicato. Il processo finalmente diciamo, di eh, decentramento di, democratico, perché l'energia e la democrazia riuscita a mettere in seno, guardate, sarebbe davvero, diciamo, un evento politico non indifferente, ma diciamo, il contenuto in sé no, è, non ha costi è, e da questo punto di vista sarebbe molto molto semplice, ma abbiamo, diciamo, e tantissime resistenze quindi noi non ci dobbiamo scoraggiare perché le resistenze ce le abbiamo avute dal primo conto di energia nel secondo conto di energia ce le abbiamo avute ogni volta che si metteva in discussione tutto quello che no, di sera riuscì a, a mettere in avanti certo un po' preoccupati siamo perché eh, io lo dico con chiarezza non, sono molto preoccupata anche diciamo, del, del, eh, del ministro del Mise, eh, di Calenda. Mm, insomma, sono, mi sono preoccupata anche di alcune dichiarazioni al lato, anche del, eh, del G7, eh, perché sai, ci abbiamo tratti adesso nel mondo del ritorno del carbone e mette in discussione gli accordi di Parigi, quindi un po' mi, mi, mi preoccupo. Però noi non ci dobbiamo scoraggiare, secondo me. Andiamo in aula, siamo già in aula, probabilmente tenteranno di mettere sicuramente la fiducia, perché l'ipotesi del ritorno in commissione non c'è, ma perché è stato modificato il testo del DL, deve tornare comunque alla Camera. Per questo è importante questa iniziativa, è importante continuare anche con la petizione perché torna ripetere, abbiamo tra l'altro fatto bene il giro a citarla, perché l'autorità la, eh, garante per... La concorrenza, mercato, la concorrenza e il mercato, in realtà invita espressamente le istituzioni e il Parlamento ad agire, a rimuovere gli ostacoli, no? perché è una chiara e palese violazione il divieto del, dello scambiare liberamente. Altra questione, seconda: eh, noi abbiamo, avremo, affronteremo, stiamo affrontando il DEF, lo dico anche nel DEF, no? si parla di superare, di sburocratizzare il paese, la riforma Madia in realtà ha sburocratizzato non la vita delle persone o eh, diciamo, le cose positive, no? dice, ma magari abbiamo fatto altre operazioni, ma no? questo è un, altro, è un altro discorso, ma noi dobbiamo tornare alla carica anche sui sistemi che accumulo e per esempio anche sulla ristrutturazione dell'eco bonus, e Gianni lo sa perché ne abbiamo parlato, Tante volte questo parallelamente è l'altro terreno su cui dobbiamo diciamo, lavorare e abbiamo anche l'occasione, forse, dell'ultima diciamo, legge di bilancio che ci dobbiamo fare. Grazie. Grazie mille, Ronaldo Petres, che ci ha diciamo, mostrato questo spaccato di cosa succede diciamo, all'interno della sfera della politica e del governo. E adesso passo la parola a Lucia Cuffaro, Presidente del Movimento Capabile Credita Felice e eh, anche una grande comunicatrice ambientale che sta facendo molto per le questioni ambientali e anche soprattutto il profilo della comunicazione. Allora io ho notato... ho notato che manca una cosa oggi, ovvero manca indifferenza, manca tanto non serve a nulla, ovvero sono totalmente colpita che manchino una delle malattie del secolo, che è l'indifferenza. Mi volevo soffermare in particolare più che su questioni continuitissime, che hanno ben spiegato la medizione, e sul processo ovvero ok, su quanto sia virtuoso ciò che è successo, ovvero ok? siamo partiti con una petizione dal basso, in realtà fatta da persone che si occupano di queste tematiche, che sono state in politica, non sono state in politica, fanno parte degli stili di vita, ma hanno voluto mettere a loro disposizione la conoscenza che hanno su queste tematiche. Una petizione è stata diffusa grazie all'impegno di queste persone, in particolare eh. usere mille da Fabio, che <ride> mi ha messo moltissima energia per poterla diffondere ed è stata presa in considerazione da tantissimi gruppi eh, sia sui social, di cittadini, di associazioni, che hanno provato a rimbalzarla. Questa petizione è arrivata alla politica. La politica l'ha inserita all'interno, eh, come da mente all'interno del di concorrenza. Questo è un processo virtuoso, è quello che si dovrebbe fare, quello che ogni cittadino, per non essere semplicemente un consumatore, ma un consumatore, quindi avere autodeterminazione, dovrebbe fare per influenzare la politica. L'indifferenza che manca oggi è questa, ovvero eh, la volontà del cittadino di influenzare e considerare la politica senza lamentarsi che la politica non serve a nulla, la politica fa solo cose negative, pensa ai loro interessi, e magari la politica recipisce ciò che è importante per migliorare la situazione attuale. E, e con questo finisco congratulandomi con tutto il gruppo di lavoro, che ha organizzato questa conferenza stampa ma che soprattutto continua a creare progetti per trasformare il cittadino in un consumatore facendolo diventare un consuma attore. Grazie. Ah, grazie a Luciano certo Faro che eh, non mi ha personalmente saputo che stata estremamente sintetica e estremamente efficiente energetica sotto questo profilo nel descrivere una cosa molto importante che sarà appunto sono i processi, come devono avvenire i processi diciamo in, nel XXI secolo nel momento in cui abbiamo consapevolezza delle problematiche a cui andiamo ad affrontare. Adesso eh, do la parola a Edoardo Zanchini di Lega che è responsabile energia di Media Ambiente, Legambiente eh, sta facendo moltissimo da sempre ma ha intensificato le, eh, le sue attività orientandosi negli ultimi anni anche sul profilo sociale, un'iniziativa che abbiamo fatto assieme eh, come rivista e eh, assieme a Legambiente è stato quella appunto. Muscolo, se non sbaglio sulle comunità energetiche dove abbiamo registrato tutta una serie di realtà in Italia e in Europa su questo, questo fenomeno che è abbastanza sconosciuto grande pubblico. prego Ivana. Sì, buongiorno allora. io credo che intanto dobbiamo fare complimenti a Fabio Raggiore a chi si è inventato questa petizione perché ha permesso di far uscire dal lago di pochi di noi che seguono Senato su questi temi una questione politica molto rilevante eh, perché su questa battaglia su questi emendamenti che alcuni valorosi senatori stanno portando avanti a qualche tempo eh, si stava oramai, ci stava oramai dire, inseguendo eh, con continue telefonate, annunci, comunicati per dire ora la, la votazione è diventata una barzelletta questa, questa votazione su questo tema probabilmente anche noi ci credevamo più eh, insieme alla crisi che c'ha la maggioranza intorno a questo decreto di concorrenza, ma noi non ci dobbiamo perdere, perché in realtà questo emendamento eh, è fondamentale per avere quella idea di futuro che tutti noi spingiamo, cioè questa nuova idea, eh, sì, sì. questo nuovo modello delle rinnovabili, perché poi quello che fa paura davvero è che questo decreto, questo emendamento aprirebbe alla nuova stagione delle rinnovabili, quelli che non hanno bisogno di incentivi e questo lo fa perché rimette in gioco praticamente il sistema e anche tutte le accuse che sono state fatte alle rinnovaggie in questi anni. Perché è fondamentale che questo emendamento venga approvato e che si apra questa strada? Perché noi rischiamo come paese di perdere alcuni anni. Perché questa strada è segnata, cioè che si apre consumo, che si apre con energia, ormai è scritto nel direttivo europeo che si approveranno tra pochi mesi a Bruxelles. Noi siamo convinti che uno di tutti i paesi rimasti ancora in che dice queste cose. Rinviare 3-4 anni, poi sicuramente rinviare a qualche decreto di 5 anni tutto questo è un danno alle famiglie, un danno all'ambiente, un danno alle imprese, è, un, è solo ovviamente l'interesse di chi gestisce le reti di distribuzione e chi gestisce i grandi impianti i fondi vostri. Cioè ci sta di qua le, chi controlla le reti, chi controlla i grandi impianti, e qua ci sta tutto l'interesse generale a cambiare tutto questo. Per quello è una scelta di campo e bisogna fare in modo che se ne parli, questo è importante, questa questa raccolta firme e, e non era scontata se era stata scrivuta perché appunto quando parlava di positivo sembra molto difficile che indignarsi per qualche cosa e fermare per cui è molto importante io segnalo solo due cose ma che mi ha lo scenario che non ci vogliamo intanto in questo momento ci sono solo due paesi in Europa che fanno la guerra ai prosumer e fanno la guerra all'apertura a questo tipo di scenario sono l'Italia e sono la Spagna in Spagna è una guerra esplicita cioè il governo nautico, il governo di centrodestra è stato votato finanziato da grandi imprese eh, dell'energia spagnole, e esplicitamente dice io non aprirò mai all'autoproduzione e alla distribuzione locale ma ha messo delle multe sull'autoproduzione in Spagna di centinaia di euro, euro cioè, rischi molto di più a, in Spagna a produrre di sola a scambiare energia con la rete che a illuminare cioè se le si è in l'olio, eh, l'olio combustibile in ultimo rischio di più il cittadino perché è proprio una battaglia epocale quando tu parli con l'autorità per l'energia o parli con eh, chi combatte questa attività, te <ride> lo dici proprio esplicitamente, finché diciamo, ci serve uno passi di mai, perché c'è un tema, loro allora, che dico, appunto di cambio di modello, che poi in qualche modo come viene raccontato dalla parte intanto è un problema di sicurezza, se apriamo questa cosa c'è diciamo, un pericolo enorme di sicurezza, tu non devi spiegare perché in un condominio con tre imprese ci dovrebbe essere un problema legato alla sicurezza quando un condominio può circolare il gas, invece non possiamo avere una rete che fa circolare di metà. Se il metano di gas viene gestito male, ci sono i metano di metà, la limite è stata il frigo, E quindi chiari, però non è che siano i Però questa cosa deve spiegare. Questa è una spiegazione assolutamente fuori. La seconda sono i costi, anche sui costi, i costi di diciamo, sistema, tutto quello che... Anche questa, anche questa cosa è un po' una barfolletta perché non si capisce per quale motivo non si può sapere, controllare, vedere quali sono, eh, quali sono gli effetti eh, e poi magari impinguare gli ordini di sistema che mancano magari con i soldi presi da chi inquina, magari presi eh, da chi oggi ha la possibilità di usare queste rite interne di utenza e pagare quanto le rinnovate, cioè eh, un'autentica vergogna rispetto all'inquinamento. Questo per far capire come eh, in realtà siamo di fronte a uno scontro non banale, a uno scontro in cui sono interessi fortissimi in Italia o in Spagna, mentre in Spagna ha una battaglia specifica in Italia si nascondono un po' tutti, per cui non si capisce che a favore chi non ti dicono conosciamo la sicurezza, di costo, di fuga, poi scappano tutti dalla rete. Quando in realtà quello che proponiamo è, è di aprire, cioè di aprire a modelli innovativi di gestione. Chiudo con un'altra regione. scenario. Perché è importante che si apra questo modello? È importante farlo, in particolare in Italia e in Spagna c'è un paese mediterraneo. perché il modello che si può creare intorno a questo sviluppo delle rinnovabili accurato a delle reti nuove gestite in maniera diversa dal passato, che sono anche reti private, che ci sono dei dati di accumulo, della mobilità elettrica, eh, tutte le innovazioni di in cui si parla tanto, è il modello del Mediterraneo. Se noi riusciamo a costruire nel Mediterraneo, cioè in Italia e in Spagna intorno al solare, facciamo fuori le grandi centrali e diamo anche, con la riduzione dei costi che ci sarebbe, con la riduzione delle reti, del solare, eccetera, una speranza di paese sposta ai problemi che vive questo paese, che vive appunto con tante ragioni, sui termini e sui termini, sui noi sta anche su quello che dobbiamo fare di tutto per questa battaglia di tempo. Grazie mille. Il video dopo facciamo una foto tutti insieme, prima di andare via con i pannelli in mano, se resistete 10 minuti prima che ci cacciano, eh, sperando che il Senato ci lo consente. Allora, grazie a Eduardo gli che ci ha aperto diciamo, questo scenario interfunzionale. Come potete vedere le resistenze diciamo, a una cosa eh, semplice, quasi banale, come metterci 3 kW di pannelli sul tetto e eh, accedere qualcuno di questi kilowattora prodotti ai propri vicini di casa, in realtà eh, sono il sintomo della paura dell'innovazione, il sintomo della paura del cambiamento sostanzialmente. Eh, che però eh, eh, è, è imprescindibile come se qualcuno nel 96 avesse iniziato a dire eh, chiediamo, non so, passiamo domicilialmente i telefonini perché eh, troppi telefonini in mano alle persone possono chissà fare quale, quale questione di sicurezza o quali incidenti stradali, o insomma, la cosa è una cosa. si tratta di innovazione di progresso difficilmente potrà essere fermato, può essere rarmentato, cioè non perdere eh, punti eh, al nostro paese, però non può, essere, non può essere assolutamente fermato. Allora, a questo punto passo la parola a Valerio Rosso Albertini, fisico e ricercatore al CNR e da anni attivo eh, anche lui su queste questioni. Sì, grazie, buonasera a tutti quanti. Aspetto eh, che te, così che si attiva il microfono. È sempre un po' imbarazzante parlare di tutti, perché tutti quanti buoni argomenti che potevano essere citati, non sono stati. però eh, cercherò di, di, eh, di chiosare quello che è stato detto, assolutamente sì. Questa è una riforma che si può dimostrare scientificamente che sia irreversibile. Come diceva Anzoni non si può andare al ritroso degli anni dei fatti, quello che si può fare, lo diceva Edoardo Zantini, è rallentare, cioè dare la possibilità che le cose peggiorino prima che accada l'inventabile, cioè che il vecchio sistema sia soppiantato finalmente dalle nuove tecnologie. Io faccio comunicazione televisiva, non sapete quanto riscontro c'è da parte della popolazione, degli spettatori su questi temi. Si credeva che non potessero muovere gli animi, che non potessero infervorare, invece era esattamente il contrario. Perché basta che si guardi lo spaccato ormai per legge, ci deve essere la famosa torta che c'è sulla bolletta elettrica. Quando uno si rende conto che l'energia che sta pagando è una frazione minoritaria del costo in bolletta, si domanda, ma tutti quanti questi altri soldi, ma perché bisogna spenderli? Posso dire che non ci sia un sistema alternativo piuttosto che pagare il 20% per il contatore, per il contatore, e tutto quanto poi gli omini e poi tutte quante le gabelle. Allora, l'idea che eh, dicevo che secondo me passerebbe molto bene, grazie a questa nuova sensibilità nascente o rinascente, è che si potrebbe dire ai singoli investitori. Guardate, voi pensavate che il bene di rifugio primario fosse il mattone. Siamo andati avanti sentendo questa, eh, questa leggenda, poi è diventata, perché abbiamo visto anche la crisi, la bolla immobiliare speculativa, come bene rifugio il mattone. Perché non pensare che il bene rifugio siano gli impianti rinnovabili? Guardate che funziona benissimo, perché uno fa un investimento che avrà un ritorno certo, quantificabile in qualche anno, per un impianto che gli durerà 25-30 anni e non ci sono oscillazioni notevoli di mercato, e non c'è, nonostante i cambiamenti climatici, il rischio che a un certo punto l'Italia diventerà un paese polare per cui non ci sarà più il sole a battere sui fotovoltaici protagini. E il sole invece che c'è questa possibilità lo richiederebbe veramente a furor di popolo. Ed è una liberalizzazione di qualche due corti Una liberalizzazione questa dal basso nel senso che hanno liberalizzato le ferrovie. Ma chi è che si compra i treni o si compra le tratte ferroviarie per poter far circolare i treni? Invece questa è una liberalizzazione che avviene non sull'esistente ma sul creato dalle sì, singole persone. Quindi non si tratta di spacchettare una grande impresa, una grande azienda con tutte le resistenze che ci potrebbero essere anche legittime, ma semplicemente di prendere atto di uno stato di fatto attuale. Ci sono mezzo milione di piante fotovoltaici, ma lo vogliamo, li vogliamo utilizzare al meglio. Allora, dicevo, questa è la, la conclusione finale, questa, che poi non è soltanto una questione di dire guardate che non pesiamo più sulle tasche della gente, quante volte abbiamo sentito le tasche della gente per le rinnovabili, gli incentivi, ci impoveriremo come se poi l'aria dicevo prima a Iacobo come l'aria prodotta dagli impianti inquinanti non fosse respirata da quegli stessi cittadini che finanziano in bolletta gli incentivi alle fonti rinnovabili, quindi un vantaggio avrebbe rotto comunque ma in questo caso non si può perché è un investimento che il privato fa non è la collettività che è costretta a farlo per il favore del privato e la conclusione vera è questa attenzione, questo non è l'arrivo questa è la partenza, le famose reti intelligenti, le smart grid che somigliano le reti elettriche che somigliano a internet, ma vogliamo aspettare veramente che siano i grandi investitori a farli, ma stiamo freschi, mentre invece le reti intelligenti potrebbero nascere dal basso, insieme ai pannelli fotovoltaici, insieme agli sistemi privati di accumulazione, una rete intelligente che gestisce al meglio la corrente, nel singolo distretto e che si coordina con gli altri distretti. Questo è il progresso, questo è il futuro, questa è la buona tecnologia e quindi io dico a Fabio, grazie per la petizione che ci ha fatto firmare, andiamo avanti così ma andiamo in discorso perché questo deve e può essere soltanto un punto di partenza. Quindi, eh, volevo dare due dati che mi sono venuti in mente e che dico abbastanza spesso, perché lui ha citato i 500.000 impianti fotovoltaici. Allora, 500.000 impianti fotovoltaici eh, rappresentano circa eh, 2 milioni di persone che ci vivono vicino, sotto, o li vedono tutti i giorni, eccetera, eccetera. 2 milioni di persone sono 2 milioni di elettori. Eh, facendo le proporzioni in Italia, parliamo del 5%. Elettorato, ecco, vediamo come eh, un partito, i partiti di governo siano così influenzati in maniera potente dalle lobby, addirittura da ignorare un bacino elettorale del 5%. Che a questi 500.000, 2 milioni di elettori, sotto questi 500.000 impianti, a parte le forze politiche di opposizione, che però se uno, come ha detto Girotto, pone la fiducia, eh, buonanotte, non vengono ascoltate da chi. Le lobby sono così potenti da impedire alla politica di al governo di parlare al 5% degli Allora, adesso eh, approfitto di eh, 5 minuti perché eh, voleva essere con noi eh, e voleva buttare Jacopo sì, ci saluta ah, Bene. ciao saluto grazie e grazie allora voleva essere con noi però non ha voluto esserci Dario Tampurrano è un deputato del Movimento 5 Stelle eh, a Bruxelles che si sta occupando tra le altre cose eh, anche delle energie rinnovabili Sappiamo che c'è un grosso pacchetto che coinvolge la nuova direttiva sulle sì. energie rinnovabili, sull'efficienza energetica, sull'efficienza energetica degli edifici, quant'altro. Insomma, una eh, battaglia che eh, si gioca a Bruxelles non è indifferente. Mi ha chiesto gentilmente se potevo leggermi il messaggio e eh, sono due pagine, per cui non penso di metterci più di fare niente. Le Leggine un po' meno, così perché se no non facciamo il tempo, ci calciano, non facciamo niente. Il... Eh, okay. Allora, voglio ringraziare gli organizzatori di questo evento e la petizione e mi scuso per non poter essere presente di persona. L'iniziativa che Fabio Michele, Giambattista e tutti gli altri amici, attivisti e portavoce ha promosso e il suo successo è importante segnale, Più di 22.000 firme, che ho scritto ieri anche in questo, raccolte in così poco tempo, dimostrano che i tempi sono maturi non solo tecnologicamente ma anche culturalmente una transizione energetica rinnovabile verso un modello di democrazia energetica. Le stime sul potenziale produzione decentrale di energia da parte dei cittadini a livello europeo sono dalla nostra parte. Un recente studio effettuato da una serie di organizzazioni non governative, che non vi tra l'altro così restringo, eh, eh, stima la potenzialità del crescente coinvolgimento attivo dei cittadini contro produttori e attori attivi nel sistema energetico o individui e comunità. Nel 2030, 112 milioni di prosumer, produttori e consumatori, comprese scuole, comunità locali e ospedali, potrebbero soddisfare da soli il 19% della domanda di elettricità di tutta la UE. Nel 2050, la metà dei cittadini UE potrebbero produrre la propria elettricità autonomamente e da fonti rinnovabili, soddisfacendo il 45% della domanda di elettricità. Questo significa che a Spagna, 26 milioni di italiani, nel 2050, potrebbero produrre la propria energia elettrica in loco da fonti rinnovabili e qui, 26 milioni, sono quasi la metà della popolazione è chiaro che per le grandi utilities si aggira uno spettro da questo punto di vista Al Parlamento Europeo, nel corso dell'anno passato, durante il lavoro preparatorio per la proposta legislativa Commissione Europea in Capo Energetico abbiamo spesso trovato in termini prosumer per poi accorgerci con nostra sorpresa che a questo termine non corrisponde ancora una definizione legale a livello UE e le specifiche le caratteristiche, quindi conseguenze di diritto Abbiamo iniziato con il Movimento 5 Stelle Europa a coinvolgere altri gruppi politici, singoli, singoli deputati europei. Io ogni schieramento affinché il Parlamento europeo chiedesse alla Commissione Europea di proporre un quadro giuridico. Allora, salvo un attimino. Stiamo operando con il Movimento 5 Stelle a Bruxelles e a Strasburgo a affinché le attuali proposte sul tavolo vengano mantenute rafforzate esigibilizzare dei diritti dei consumatori di libertà e produttori, l'inergia di poterla vendere liberamente, la certezza che i diritti acquisiti non cambino come è accaduto per l'appunto in Spagna, come veniva citato prima da Z, con la stantaccia in Italia con la robazione interna o peggio retorti gli di incentivi. Tali diritti rischiano inoltre di essere una vittoria separziale se non verranno superato risolte alcune criticità presenti e limitanti. Come? della priorità di dispacciamento, il mantenimento dei meccanismi di capacità non giustificati, il tetto massimo di 18 certo megabyte di capacità non è che rinnovabili, installabili per le comunità dell'energia, perché anche questo, per la comunità ma non troppo con la produzione energetica, d'accordo? Per cui i cittadini non possono investire in città Schemi di supporto alle rinnovabili ad asta. In Europa potremmo affinché, con le future normative a guerra e nella risoluzione la realizzazione del programma di energia nazionale 5 stelle, a questi eventi abbiamo obbligati in democratica, oltre che agli i vantaggi ambientali, climatici, economici che ne conseguono. Vi ringrazio tutti i presenti e vi saluto. Dario Tamburrano, portavoce Movimento 5 Stelle. Allora, adesso eh, do la parola a Massimo Venturelli, presidente eh, di ADE, che eh, diciamo, ci porta la. Um, la voce, il punto di vista degli artigiani, sì. dei tecnici, degli installatori insomma e anche, anche i tutto quel mondo che è cresciuto di fronte alle rinnovabili e che adesso si trova in oggettiva di difficoltà da questo stop quasi voluto dal governo prego eh, che prima si parlava di qualcuno ha diciamo, di no? parlato di facendo il caso di nuovi tecnici del settore che ci siamo ritrovati nel giorno di pochi anni a essere veramente grande nel senso che siamo al verde perché abbiamo perso un sacco di possibilità di lavorare. Molti dei miei colleghi hanno fatto qualcos'altro. Eh, lavorare solo sulle rinnovabili in Italia è una cosa, come si dice, da, da Donfi Shot, che eh, io mi considero una specie di Donfi Shot, non pagato chi eh, fa questo, questo, questo mestiere eh, ha dovuto regolarsi perché è stato un grosso, un grosso boom e poi dopodiché. Finito la svolta dei centini, c'è stata la contro-reforma contro del fossile, per cui sostanzialmente i grossi diciamo, interessi hanno eh, caricato l'onda al contrario, dicendo che si costano troppo in bolletta, quindi dobbiamo assolutamente fermarli, quindi comune con vivere che tutti i fotolotai che devono darvi il troppo non vanno bene. Invece che andare al contrario, stanno benissimo in piedi, questa è stanno benissimo in piedi da sole, senza incentivi, ma già l'anno. Il problema è che come fanno a stare in piedi? Devo entrare nel mercato dell'energia. Quindi per entrare nel mercato dell'energia devo combattere l'arrivo pari. Quindi se combattiamo ad arrivo pari, la mia energia non può costare di più di quella del fossile, però costare meno, o dovrà essere proprio niente. Quindi, per quello che riguarda la diffusione delle rinnovabili in Italia, noi siamo il paese del sole, non ci sarà nessun problema per poterlo fare. E, la cosa che, che mi prego a sottolineare, di Poche cose ma così semplici. Dobbiamo eh, pensare a un scenario futuro che non è una cosa diversa da quello che dovrà essere per forza, cioè le smart i intelligenti. Queste per crescere, per essere competitive, per funzionare, non dovranno essere organizzate da una qualche multinazionale estera che ne parla in questo sistema. Siamo già in grado di farlo proprio firmando questa petizione e farli i sistemi di distribuzione chiusa, perché la prima cosa che possiamo fare è un sistema di distribuzione chiusa si organizza lui a fare questo, cioè questo modo di computare <totip> l'energia fare efficienza, comportarsi in un certo modo rispetto alla rete, addirittura cominciare a dare dei servizi di rete, non è più un problema che il fotovoltaico hanno qualcosa per la rete, il fotovoltaico duro un sono una grossa ris risorsa per la rete elettrica, quindi la rete elettrica è intelligente, le famose ma anche funzioneranno così, dovranno essere solo così. Come faranno ad essere competitive? Facciamo milioni e miliardi di investimenti per nuovi sistemi? No, facciamo nascere, nascere queste reti piccole, distribuite, chiuse, e questo sarà il primo modello di sviluppo gratuito che si troverà poi disponibile sul mercato a costo zero. Cioè, tra, tra qualche anno, che avrà fatto un sistema di distribuzione chiuso e l'ha reso competitivo, potrà usare lo stesso modello e esportarlo. Esportarlo anche all'estero, perché no? Quindi eh, questa è una battaglia, anche per lo, per lo sviluppo della tecnologia e delle capacità italiane, insomma, in di inventiva siano veramente tante, veramente tantissime capacità, sopravviviamo a una burocrazia che è mai uguale sul pianeta, quindi se, se, se riusciamo a fare questo in queste condizioni, figuriamoci che ci trovano dei pari, lo dico sempre, eh, parafrasando un'altra Corona, l'unica cosa che dobbiamo aspettarci dal governo, dal Senato, da, da questi eh, diciamo, eh, centri di potere che possono costare qualcosa togliete dei paletti, togliere, togli, bisogna togliere, togliete dei paletti e lasciateci lo spazio per poter, non dico eh, eh, fare il tracollo de, de, dei fossili, facendo tutte le centrali, non tanto questo è possibile, lasciateci lo spazio per dire si parte un po' alla volta, con dei modelli efficienti e questo sicuramente, senza tanta fatica, prenderanno il sopravvento, prenderanno il pere, cresceranno, faranno precedenti le stesse utilities, insomma, Enel in una casa sta facendo il contatto elettronico con la domotica che è tutta bravo grazie questa tutti io intanto ringrazio comunque Farmo Giovanni per aver inventato questa cosa e ha avuto una forza sì. Penso, certo, un anno, per il io sono il primo ringraziarlo e a tutti noi dobbiamo ringraziare Larmo, un grosso applauso a farlo Giovanni per questo applauso applauso applauso te le conclusioni addirittura e ah, intanto grazie veramente anche da parte mia nostra di dare il possibile per questo enorme lavoro <ride> che secondo me è proprio un lavoro da una grandissima valenza simbolica, perché è una cosa che, come si diceva prima, non ha scuse per non essere portata avanti. Prima ci dicevano che gli incentivi erano pesanti, che le portiere gli costavano troppo, che di qua e di là, questo provoca a risparmio, una nuova socialità, la possibilità di costruire eh, nuove forme imprenditoriali diffuse, piccole, dal basso, eccetera, eccetera e oltretutto per la rete è una stabilizzazione, non un pericolo, perché in un punto solo si possono accordare domanda e offerta in maniera intelligente, quindi chi dice che è, um, è una fonte di rischio in realtà probabilmente non ha capito di che cosa si tratta nella migliore delle ipotesi, nella peggiore continua a insistere con delle scuse che non hanno ragione di essere. Sarebbe un simbolo, sarebbe una cosa molto importante. Anche perché, a parte che di delle direttive, insomma tutto il mondo sta andando di là, ma anche perché quello che sta succedendo in Italia adesso è molto preoccupante e molto serio. Il Ministero dell'Ambiente ha dimostrato che 16 miliardi di euro l'anno vengono spesi per sovvenzionare le attività dannose per l'ambiente e meno di questi 16 miliardi vengono spesi per sovvenzionare le attività favorevoli. Quindi, e Siamo in un momento in cui eh, ancora la potenza delle lobby fossili viene coraggiata e sovvenzionata, adesso si potrà probabilmente riprivellare anche il 12 miglia, non c'è nessun cenno per fare il piano delle aree, non c'è nessun piano per decarbonizzare l'economia al 2050. Quindi questa è una situazione gravissima e questo sarebbe veramente un segno che dimostra quanto dal basso le persone e la società possono davvero cambiare il punto di vista e cominciare a costruire, ad essere tra le persone, tra le aziende, piccole aziende, i cittadini, cooperative di cittadini, un nuovo modo di, ehm, di essere consumatori, come diceva eh, giustamente, Lucia, eh, di essere consumatori e di fare anche politica dal basso, perché questa diventa una sorta di sovranità energetica che riporta anche i cittadini a essere consapevoli del proprio valore e della propria possibilità di incidere dal basso sulla politica del un paese. Quindi per noi è un percorso assolutamente simbolico e potrebbe essere la prima schicchera del domino, e poi ce n'è la vita del giudice destra, però insomma <ride> diciamo che ci piacerebbe molto davvero iniziale questa. Grazie mille. E, se non mi qui davanti con questi pannelli facciamo vedere soltanto, e ci facciamo una foto, un secondo, e dimostriamo che questo è un sistema chiuso, chiuso. È, un, è un sistema più chiuso è una cosa semplicissima, leggera, leggerissima. Se vi prendete sì. lì, ci sì. sì. si fa un cosa di un'altra, pretenzione. Per quelli che non ci veste, venite davanti, venite qua, vieni anche qui. Eh lei ci lo fa un una mandarmi a cielo? Ecco, Ecco, è qualcosa... Che sta succedendo. Ce la fai è foto? C'hai la macchina, vero, il vero, fotografo, il vero, fotografo vero, è la